Ciao a tutti, amici, e ben trovati sul nostro canale. Vogliamo ringraziare tutte quelle persone che in questi tre anni hanno deciso spontaneamente di iscriversi al nostro canale. In particolare, ringraziamo tutti coloro che, con un like e un semplice commento, ci hanno regalato un'emozione vera che porteremo sempre nel cuore. Oggi festeggiamo la nostra ricetta numero 200. Per festeggiare questo avvenimento vi proponiamo la nostra versione di gelato alla vaniglia. È semplice, facile e veloce. Infatti si prepara in 2 minuti con due ingredienti. Iniziamo! Iniziamo la ricetta mettendo in una ciotola capiente un litro di panna fresca e la montiamo con le fruste elettriche finché avrà una struttura ben consistente. In un'altra ciotola mettiamo 500 g di latte condensato, chi volesse vedere il nostro video lo trova in descrizione. E aggiungiamo poco alla volta la panna montata, mescolando lentamente dal basso verso l'alto per non smontare la panna. Guardate che bella consistenza, soffice e cremosa! aggiungiamo i semi di una bacca di vaniglia e li amalgamiamo al composto con una marisa infine trasferiamo il gelato in un contenitore d'acciaio o di alluminio così si raffredderà prima e lo riempiamo fino all'orlo copriamo con pellicola trasparente e mettiamo in freezer per almeno 8 ore suggeriamo tutta la notte ed ecco a voi il nostro bellissimo gelato guardate che bella consistenza cremosa Bene, amici, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio. E adesso gustiamo questo delizioso gelato alla vaniglia. Mmm, davvero buonissimo! Questo gelato è proprio fantastico, delicato e leggero perché non ci sono le uova. È rinfrescante e super cremoso. Insomma, è davvero stratosferico. Adesso però volevo dare uno sprint in più con le amarene Fabri. Un profumo, ragazzi, che è indescrivibile. Mettiamo una amarena Adesso lo gustiamo insieme. Guardate che bellezza! Mm. Così è la fine del mondo. Insieme si sposano alla perfezione. Insomma è qualcosa di favoloso, assolutamente da provare. Bene amici, il nostro video si conclude qui.